Esempi così eh, esatto di... facciamo degli esempi che arrivino di più certo oh, capire di cosa stiamo parlando abbiamo eh, municipi come per esempio il municipio decimo di Ostia, per in cui eh, gli alunni ricevono diciamo, in media circa 5-6 ore di assistenza alla settimana, sì. quindi un'ora scarsa al giorno. Sì. Eh, altri municipi dove invece vengono eh, erogate 15-20 ore, quindi un rapporto 1 a 3, 1 a 4. È, è chiaro, che questo, certo, è è chiaro un, che questo non va un bene. Che... E come potete incidere no, sì. su questo? Quindi noi stiamo uh, proponendo come Movimento 5 Stelle un uh, regolamento che ha l'obiettivo appunto di andare a omogenizzare questo, tutto questo. Tanto lo andiamo a incardinare sotto eh, il dipartimento scuola perché questo è un servizio che riguarda eh, l'istruzione e quindi facciamo un passetto in avanti rispetto a quello che era fatto, è stato fatto nel passato in cui questo servizio era sempre sì. a metà tra la scuola e le politiche sociali. Sì. No, questo è un servizio che riguarda l'istruzione e quindi sarà eh, diciamo, coordinato, sarà supervisionato dal dipartimento, eh, dal dipartimento Scuola in congiunzione ovviamente con le direzioni socio dei municipi. Eh, stiamo quindi prevedendo un'uniformizzazione un delle eh, modalità attraverso le quali, quindi delle caratteristiche che il servizio deve avere su tutto il territorio, soprattutto delle modalità ehm, eh, Allora scusi onorevole Angelo, si può dire già o è sbilanciarsi troppo, lei ha fatto il caso del decimo municipio, no? che dal prossimo anno scolastico ai genitori, ai ragazzi con disabilità, che secondo lei avranno già più ore o è troppo azzardato dire questo? Cioè che già gli effetti si vedranno dal prossimo settembre di questa vostra, eh, chiamiamo piccola riforma, adesso non so come definirla meglio. Allora, intanto per chiarire questo, uh, questa, questa è una proposta di cui stiamo discutendo, quindi sì, non sì, è certo. un atto finale, ma uh, noi vogliamo che questo, questo atto normativo venga partecipato il più possibile. Per cui andremo incontro uh, faremo degli, degli incontri partecipati con tutti gli stakeholder. Di questo, di questo ambito che sono le famiglie. Che sono... Naturalmente, scusi, le famiglie sperano, non è che dice abbassiamo quelli che ha 20 ore a 4 o 5, no, speriamo di alzare tutti a 20 o 15 ore a settimana. Immagino. Guarda, sicuramente ovviamente, la direzione dell'amministrazione è quella di andare a perseguire un equo diritto del territorio. Questo eh, significa, eh, tradotto in termini pratici, che già nel 2016 è stata operata una variazione di bilancio in aumento rispetto al previsto eh, che erano 32 mi pare, milioni, sono diventati 36, se non vado errato. Stiamo eh, valutando eh, anche eh, in questi giorni come poter intervenire per diciamo, fare delle efficienze di spesa in altri ambiti per poter riallocare mm. su, questa, su questo tema specifico. Eh, ovviamente il sociale e il mondo della scuola su questo tema si eh, intersecano, quindi sicuramente andremo a cercare certo. di ottenere delle, delle sinergie eh,